Questo è un luogo particolarmente paradigmatico rispetto alle dinamiche in corso in tutta la città di Milano ormai da parecchi anni. Infatti da una parte abbiamo delle grosse e gravi sacche di precarietà e disagio abitativo e dall'altra delle fortissime spinte eh, di gentrificazione che portano a un aumento sconsiderato dei prezzi di affitti e compravendite che causano eh, l'espulsione di buona parte eh, delle persone che vivono eh, in questi quartieri e che vedono così spezzate le loro reti sociali, impoverendo così il tessuto poi stesso di tutto il quartiere. Eh, abbiamo promosso una raccolta firme, eh, stiamo facendo assemblee nei nostri quartieri, organizzeremo dei momenti eh, di approfondimento e di formazione, proprio per specificare meglio quelle che sono le nostre proposte che erano contenute anche nella petizione, che vanno da meccanismi di calmirazione del mercato all'intervento pubblico nel recupero di appartamenti da affittare a canone sociale, alla limitazione degli affitti brevi e così via.